Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta al vino, il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, vino rosso, zucchero, cacao amaro, burro, cioccolato fondente, uova, lievito per dolci, vanillina e sale. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il cioccolato. Lo facciamo tritare per 10 secondi a velocità 7. Mettiamolo da parte. Senza lavare il boccale, mettiamo lo zucchero. Il burro, il vino, il cacao, il pizzico di sale ed azioniamo il bimbi per 7 minuti. 90 gradi velocità 2. Mettere da parte 150 grammi di questa crema. Lasciamo intiepidire il resto del composto nel boccale. Trascorso il tempo, il composto si è raffreddato. Adesso aggiungeremo la farina, le uova, il lievito e la vanillina. Ed azioniamo il bimbi per un minuto. A velocità 4. Aggiungiamo il cioccolato tritato. E azioniamo il bimbi per 10 secondi. A velocità 2. Il composto è pronto, versiamolo in uno stampo da 24 cm ben imburrato. Cuocere in forno preriscaldato statico a 160 ⁇ per 30-40 minuti circa, fate la prova a stecchino. La torta è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Una volta sformata, decoriamola con la salsa. Torta al vino. Grazie e alla prossima ricetta.